Andrea, l'uccellino mi ha detto che sei passato dal Don Kenya per prenderti una nuova scarpa e in questo momento eh, mi chiedevo innanzitutto se stai bene e se sei pronto a fare l'unboxing di questa scarpa. Eh, credo che l'unboxing sia facile ma il problema è che c'è tua moglie che vuole passare ma è lì sull'uscita della porta. Ah, è passata! <ride> Va bene dai, allora siamo pronti, io te la lancio e come al solito e poi, poi vediamo un attimo di che scarpa si tratta, sei pronto? Non farla roteare, lanciala per il dritto. Niente. Tacco. Aperta velocissima. Oh, questa devono mandare i coffi, eh, che ho presa io. Questa l'hai presa tu <ride> senza coffi, bisogna capire un attimo cosa ne pensi di questa scarpa. Innanzitutto, quanto pesa? Ah No, beh, la scarpa peserà 2,50. Uh, sì, non credo di molto di più, comunque, 250-260 secondo me. Che scarpa è? Eh? La Rival Fly 3, eh, non l'avevamo ancora fatta, uh, volevo prendere una scarpa super protettiva da lento per uh, tipo una Clifton, robe così, uh, poi mi ero deciso, no dai compro una Pegasus di nuovo al posto della, della Invisible o altro. adesso sto preparando anche la maratona, sto facendo tanti chilometri, volevo pro protezione. Niente, mi ero convinto per la Pegasus e poi ho visto questa qua di questo colore, non l'avevamo ancora recensita, ho detto prendiamola. Prendiamola perché è al posto della Pegasus perché mi sembrava più, più reattiva e che mi facesse correre di più di avampiede. Quindi secondo me potrebbe essere un'ottima scarpa per me per fare dei lenti svelti in questo caso. Ovviamente l'hai già provata, secondo te stesso numero o mezzo numero in più? Uh, no stesso numero perché ho preso il 27 e mezzo forse avevo provato addirittura il 27 ma mi stava troppo stretta uh, è più larga rispetto è più comoda diciamo rispetto alla Pegasus un pochino più lunga un pochino più larga però rimango per lo stesso numero secondo te Andrea a chi sono adatte queste scarpe e in quali condizioni già un po' ce l'hai raccontato le utilizzeresti? Ah, te l'ho detto, è una scarpa per atleti secondo me leggeri, perché comunque siamo al limite con una 2. Secondo me è un'ottima scarpa per gli allenamenti brillanti, anche per i lenti brillanti, quindi quei lenti svelti che non mi fanno impazzire a me, ma che qualche volta si possono anche fare. E i lavorettini tipo Fartlek o anche delle, delle ripetute in salita, per dire. Gli atleti un pochino più pesanti le sconsiglio, perché sono comunque meno carrozzate delle, delle Pegasus per dire che già secondo me sono un po' al limite per atleti pesanti e sicuramente c'è altro anche in casa Nike per atleti più pesanti Invece come hai visto il battistrada che sembra comunque ben pensato per la stagione autunnale ma quali sono secondo te le caratteristiche di questo battistrada? Eh battistrada è molto... Ma non saprei dirti... quasi... Quasi semplice ma molto caro armato, e in effetti sì, per, per pista bianca e corse su, su erba o fango, secondo me andrebbe, andranno benissimo perché sono tassellate giuste. Invece, a livello di Tomaia, come l'hai vista, che sensazioni ti ha dato? E secondo te, a livello di tallone, è una scarpa stabile. Ora il tallone. Uh, si piega poco, No, ho scelto la scarpa anche per la tomaia, comunque c'è molto più spazio, uh, a questa allacciatura qua un pochino più retro diciamo perché Nike su qualche altro vecchio modello l'aveva messa e in generale secondo me rende la corsa anche confortevole quindi c'è un po' meno schiuma Uh, è più filante anche per il drop mi pare che sia 2 mm più basso della Pegasus e questa tua maglia che comunque la rende comoda ma un po' più racing invece a livello di schiuma che schiuma è stata utilizzata chiaramente di solito non viene messa la schiuma Zoom X in queste scarpe mid range ma come l'hai vista? Ma eh, credo che sia, boh, non mi ricordo, forse il React potrebbe essere qualcosa eh, Comunque la schiuma non mi è dispiaciuta, è quella eh, da Pegasus 38 eh, Sicuramente un pochino più gnocca, però ti dico è comunque morbida e, e secondo me è una buona protezione Invece a livello di allacciatura e di linguetta è più una scarpa tra virgolette racing come l'hai vista e che sensazioni ti ha dato? Guarda, la linguetta è quella che aveva fatto storcere il naso sulla 37, forse sulla prima versione della 37, che a me non aveva dato problemi. Ha ah, questa questa specie di imbottitura qua dove ci sono gli ultimi lacci secondo me è top perché non dà problemi al dorso del piede cioè proprio diventa quasi un tutt'uno col piede quando la, la leghi poi riesci a legarla anche forte, perché, a stringerla forte perché questi anelloni qua la fanno stringere tanto invece a livello di flessibilità come l'hai vista e eh, che sensazioni ti ha dato l'hai provata solamente nel negozio ma eh, cosa ne pensi? guarda non è una scarpa in carbonio si vede eh, per me è molto molto flessibile ripeto non so se c'è qualcuno che ha la smania della scarpa flessibile guarda ho tolto anche la, la, la soletta e eh, dicevo che è una scarpa molto flessibile è una scarpa da detto, da allenamenti divertenti quindi cambi di ritmo cambi di direzione secondo me fa il suo e invece ultima cosa che ti chiedo secondo te quale potrebbe essere la durata di questa scarpa e secondo te eh, la porteresti eh, fino alla stagione estiva? Ma guarda, stavo pensando che se adesso preparo la maratona e questa qua la uso in determinati allenamenti potrei arrivare, l'estate la vedo un po' lunga, però secondo me febbraio, marzo, aprile la potrei portare. Comunque, ripeto, non è una scarpa da lenti di tutti i giorni, a meno che si è atleti leggeri e si corra i lenti a 4,15 per dire 4,10, se Sennò... no preferirei utilizzare qualcosa di più ammortizzato e questa qua nei giorni in cui sto, sono un po' più brillante e lontano da, dai lavori tossici. Comunque la utilizzeresti per ritmo dalla mezza maratona in su, diciamo? Sì, sì, eh, fartele a ritmi così un, un attimino più veloci, e, e quindi fartele a parte veloce a un pochino più forte dal ritmo mezza e eh, sì, e, ma ti ripeto, anche nelle corse lente svelte, ma anche nei lenti voglio dire, l'importante è che siano non si 25 km, secondo me. A livello di stabilità, come l'hai vista, hai detto che comunque è una scarpa flessibile, credi che vada bene solamente per podisti neutri? Secondo me sì, è una scarpa per atleti neutri o supinatori, fai conto che Nike stringe molto l'occhio agli atleti supinatori, è bassa, la mescola è abbastanza duretta, tra virgolette perché comunque beh, mi è piaciuto perché era morbida però è bella soda e quindi un pochino di stabilità ce l'ha però per atleti secondo me anche lievi pronatori non va tanto bene sì chiaro che è un ottimo rapporto qualità prezzo stiamo sempre parlando di Nike va bene grazie Andrea nei prossimi giorni se questo video arriverà alle famose 5000 views faremo anche la recensione completa ringraziamo anche Don Kenya per i suggerimenti ci vediamo alla prossima Stay Strong Keep Running ciao ciao grazie